Questi giorni siamo al carcere delle Vallette, qui a Torino, dove stiamo svolgendo un laboratorio di musica rap con i detenuti. Quindi non un carcere minorile, ma una casa circondariale. Stiamo lavorando con gli adulti. Che cosa stiamo facendo insieme? Siamo nella biblioteca del carcere, quindi uno spazio molto bello, molto legato alla cultura, in un certo senso uno spazio libero anche per i detenuti. E stiamo facendo tre cose. Stiamo scrivendo insieme una canzone rap, la stiamo registrando e stiamo girando il videoclip della canzone. I detenuti sono protagonisti di ciascuna delle fasi... Di, queste, di questo processo creativo. Quindi in ciascuna delle tre fasi ci sono i detenuti protagonisti non soltanto ovviamente come, oggetti, come oggetto, ma assolutamente come autori. Quindi l'argomento è stato scelto dai detenuti, lo svolgimento dello stesso e chiaramente stiamo lavorando appunto alla, alla registrazione, al videoclip. Il nostro obiettivo non è tanto avere un risultato di qualsiasi tipo, anche se chiaramente ci fa piacere avere un videoclip ed avere una testimonianza, quanto concentrarci sul processo di scrittura, sul processo creativo e far passare chi è dalla parte di coloro ai quali viene detto, per una volta dalla parte di coloro che dicono, quindi dalla parte di quelli che sono con la capsula del microfono, che possono dire qualcosa e che possano meritano di essere ascoltati. Adesso è uno tra i canti, impara l'umiltà, ora trova il coraggio di affrontare certi errori, riallaccia anche il rapporto perso con i genitori. Rispetto a tante Se altre, altre forme palestra. di espressione, a tante altre forme di comunicazione, a tante altre forme di musica, il rap ha delle chiavi molto interessanti e molto particolari che ci consentono di entrare in questi contesti. Prima di tutto non devo spiegare ai giovani detenuti, ai giovani in generale, che cos'è il rap. Dico oggi facciamo quattro strofe a testa, oggi facciamo freestyle, oggi ci scambiamo un paio di barre. Loro capiscono immediatamente di che cosa sto parlando, sono nativi di questa forma di espressione, quindi non devo spiegarla a loro, Va spiegata a chi ci fa entrare in carcere, ma questo è un altro paio di maniche. E poi c'è la democraticità dell'accesso. Se io facessi un laboratorio di musica rock, dovrei portare dentro gli strumenti, accordarli, ci vorrebbe qualcuno che sa suonare, qualcuno che sa cantare, magari anche qualcuno che sa leggere la musica. Ecco, con il rap non è così. Basta portare il, il computer, collegarlo a una cassa, con le basi, e possiamo già metterci a, a lavorare. Non serve nessuno che sappia cantare, addirittura non serve nemmeno saper leggere e scrivere. In passato mi è capitato di lavorare con dei ragazzi completamente analfabeti, però con la testa e la bocca che funzionano e da questo punto di vista è un mezzo di espressione straordinario. E poi c'è il contenuto, che è quello che racconta al meglio. Certo, nel bene e nel male, è quello che racconta al meglio gli anni che viviamo. L'accoglienza la che abbiamo ricevuto al carcere delle Vallette è stata straordinaria, un bellissimo entusiasmo, un, un be una bellissima sensazione di essere abbracciati da, da questi ragazzi. E poi ragazzi e meno ragazzi perché ci sono anche degli over 40 nel, nel gruppo, di diversa provenienza, di, anche di diversa ispirazione, perché ci sono dei rapper già, come dire, fatti e formati e delle persone che per la prima volta prendono, prendono la penna in mano. Da questo punto di vista la creazione di un, di un gruppo trasversale, anche ovviamente in collaborazione con, con la Biblioteca del Carcere, che è uno spazio fondamentale e gestito in, in maniera veramente fondamentale, fantastica, ha fatto tutta la differenza del mondo, anche un'emozione che è difficile da tirare fuori in carcere, anche la debolezza, anche la malinconia, anche la, la tristezza, anche il non sentirsi ovviamente al proprio posto è qualcosa che con la musica si riesce a tirare fuori meglio. Un'emozione tramite la musica, tramite la scrittura non diventa più soltanto mia, ma diventa condivisa ed è quello che stiamo vivendo in questi giorni ed è quello che stiamo provando a, a mettere insieme. È uno di quei contesti dove se vedi scendere una lacrima, quella lacrima pesa tanto. E anche questo momento di, di commozione c'è stato, ma ci sono stati anche dei momenti di allegria, dei momenti di scherzo e sinceramente penso che la canzone che stiamo, che stiamo producendo in questi giorni metta un po' tutto quanto insieme. Quindi non vi resta che ascoltarla, supportarla e farla girare.